Prima di entrare nel merito della vera economica forse è il caso di riprendere alcune cose che avevo accennato nella mia lezione precedente su come è cambiata nel novecento l'idea di strategia, di strategia e di egemonia. Ogni ordine mondiale si regge, guardate se ci fate caso vedrete che dalla base di Svalia in poi Grosso modo vedrete alternarsi un periodo di stabilità dell'ordine mondiale in genere fra i 40 e i 50 anni e un periodo di instabilità a cui succede un periodo di instabilità fra i 20 e i 30 anni. Dopodiché c'è la vittoria di un nuovo soggetto e si costruisce l'ordine mondiale intorno alle genuglie di un soggetto prima abbiamo avuto una pre-egemonia olandese, poi c'è stata l'egemonia spagnola, poi c'è stata l'egemonia inglese sui mari e il progetto di egemonia francese sul continente che però scocerà, eh, dopo la sconfitta delle guerre napoleoniche, in un'egemonia austro ungarica essenzialmente e poi via via eh, le altre fasi fino al periodo di mondo bipolare e poi egemonia monopolare americana. Ecco, l'ordine mondiale, dicevo, è costruito in genere intorno a un soggetto egemone, dove la parola di egemonia assomma in sé due idee, quella di forza e quella di consenso. Il soggetto egemone è tale perché certamente riesce ad esercitare una pressione è tale perché ha una forza militare che lo garantisce ma non si tratta solo di questo nessun ordine può reggersi se non c'è un'accettazione passiva o attiva, poco importa da parte degli altri soggetti quanti subiscono il germinio pensateci oggi però, se io dicessi a voi che dobbiamo Andare a uno scontro duro con gli Stati Uniti sino al rischio di una guerra, probabilmente prendereste fermato perché eh, direste: ma non c'è possibilità di vittoria in uno scontro così disparì dal punto di vista delle forze militari. Quindi esiste accanto all'idea della forza l'idea di un'accettazione di questo stato di fatto. L'accettazione non può essere solo dettata dalla constatazione di un rapporto di forze sfavorevole dal punto di vista militare. Deve esserci anche una certa adesione, la potenza egemone deve in qualche modo offrire una serie di vantaggi a quanti accettano la sua egemonia, protezione, un modello eh, economico, politico, sociale particolarmente apprezzato egemonia culturale, seduzione culturale, in questo senso, guardate, eh, c'è stato un affinamento di questa idea nel Novecento e l'egemonia culturale, l'egemonia in generale, l'egemonia culturale non è stata soltanto un fatto politico-diplomatico, nell'egemonia degli Stati Uniti sull'Europa occidentale, che peraltro dura ancora, C'entrano molti elementi, eh, la musica, le canzoni, il cinema, il grande cinema americano che ha praticamente organizzato quello europeo. È uno degli elementi della seduzione americana e quindi, in questo senso, anche la diffusione della lingua. Il, ma guardate, persino cose alle quali Prestiamo grande attenzione, pensate alla coca -Cola. pensate a soluzioni gastronomiche come la colazione con uova e pancetta, uova e prosciutto che è tipicamente americana tra le chi che si inventò fu proprio in uno spildotto di aziende americane che ha lavorato anche per i servizi americani che era un nipote di Freud il quale faceva eh, cioè, spesso in queste campagne pubblicitarie, dovendo in qualche modo promuovere, perché la commissione dei produttori di pancetta, si inventò una cosa praticamente un criminale: perché fece una campagna scatenata sul fatto che la colazione con uova e pancetta era particolarmente salubre e preveniva il colesterolo, cioè uno ti fa una cosa che è cioè, con certificati medici compiacenti cioè, eccetera. dopodiché fece anche la campagna per convincere le donne a fumare cioè praticamente questo ha sulla coscienza un buon terzo degli infarti dei 40 anni dei 50 anni bene, quello ormai quel tipo di colazione lo hai trovato in tutti gli alberghi anche molti europei usano fare colazione in quella maniera perché? perché quello in sé ha un messaggio, la ricchezza della medica, l'abbondanza che offre ricchezza di cose, di proteine. Questa è l'idea. Voi siete gli europei abituati ai carboidrati, eccetera, eccetera, noi siamo, a parte i francesi che già lo avevano fatti loro, siamo il paese ricco che nutre tutti con una abbondanza di proteine. Uno, quindi quello poi si lega anche al culturismo fisico si lega anche a certe immagini di bellezza maschile o femminile che vengono proposte qui dal cinema eccetera. è un modello, è l'American way of life che è uno dei principali motivi di seduzione quindi attenzione al fatto che l'egemonia acquisisce nel novecento una dimensione che è quella del soft power quindi no, l'hard power, power è quello delle armi, quello duro. Il soft power è quello che invece punta sulla persuasione, sul consenso. Attraverso direi sulla seduzione. Bene, in realtà anche questa nozione vedremo di soft power ormai è piuttosto insufficiente, dovremmo graduare diversamente il discorso, ma per adesso. Accettate la comunità. Ecco, nel Novecento l'idea di egemonia, come vedete, diventa sempre più sofisticata perché aggiunge sempre di più una dimensione non direttamente politico-militare. La dimensione dell'egemonia come fatto politico-diplomatico, come aggregato politico-diplomatico, possibilmente intorno a un'area geograficamente definita con dei confini è un'idea molto tradizionale è proprio l'idea che con la fine della prima guerra mondiale inizia a sciogliersi oggi il progetto egemonico più tradizionale che ci sia è quello della Russia e di Putin che tende a ricostruire l'area di influenza che fu dell'Unione Sovietica riconquistando in parte i paesi perduti e alleandone altri ma sempre col criterio della continuità quindi, comunque, un progetto territoriale largamente basato su equilibri militari e diplomatici. In realtà, invece, i progetti più avanzati, come quello americano, parzialmente quello cinese, che me mescola fra i due modelli, hanno un'idea molto più sofisticata, che è il prodotto dell'evoluzione dell'idea di strategia. Cos'è la strategia? Beh, inizialmente il concetto puramente militare che lo strategone in Grecia, in antica Grecia, era il capo militare eh, dell'esercito di Atene, in Sparta, nella Macedonia, quello che vi Ma successivamente il concetto è andato sempre più affinando, Si Partiamo con l'idea Nessuno fa la guerra per la guerra la guerra si fa in vista della pace, perché ciascuno cerca di imporre la sua idea di pace, un modello di pace che ovviamente lo avvantaggi. E quindi in qualche modo il problema qual è? piegare la volontà dell'altro. Qual è il modo per piegare? Il modo più diretto è quello delle armi, mettere l'altro in ginocchio sul piano della forza. E allora, certo si comincia a pensare che non sempre la strada migliore più produttiva è quella del confronto diretto inizia ad esserci un confronto più sofisticato sul più piano per la verità già la prima guerra mondiale cambia l'idea di strategia comincia a cambiarla perché introduce molto l'elemento dell'economia, della tecnologia mai un'unità ha messo in divisa tanti milioni di esseri umani che bisognava in qualche modo Nutrire, riformar, eh, rifornire, equipaggiare, mai era accaduto prima che le armi di distruzione avessero una gittata tale, una velocità di tiro tale. Quello che sarà della prima guerra mondiale il grande massacro. Sarà la triade trincea filo spinato mitragliatrice, per cui l'attacco in massa che è l'idea classica napoleonica e poi teorizzata da Clausewitz funziona ormai molto male di fronte allo sbarramento di filo spinato che trattiene le truppe che arrivano falciandole col fuoco delle mitragliatrici però vedete, il fuoco delle mitragliatrici significa una cosa tanto bisogna avere mitragliatrici e possibilmente le mitragliatrici che abbiano una gittata abbastanza ma poi soprattutto è un dispendio di munizioni senza precedenti. Eh beh, se voi avete in campo mille uomini armati di fucile a ripetizione con sei colpi e un certo numero di caricatori a disposizione, capirete che alla fine avete esploso un certo numero di proiettili, ma se avete una sola mitragliatrice, da sola quella mitragliatrice, in meno di 20-30 minuti ha esploso tutti i proiettili che gli uomini avrebbero impiegato con i loro consigli di origine. L'arma automatica presuppone un'alimentazione di proiettili estremamente abbondante. Bisogna produrli questi proiettili, bisogna produrre le mitragliatrici, bisogna produrre cannoni con gitate sempre maggiori. Il grande sogno dei tedeschi eh, fu serato con una grande berta, questo cannone che era in grado di lanciare i suoi proiettili a distanza di molti chilometri. Per cui si pensava a un bombardamento di Parigi dalla frontiera. Ecco, tutto questo presuppone un consumo fortissimo di ferro e carbone nella prima guerra mondiale quello era il combustibile utilizzato comincia a esserci quindi una dimensione industriale di massa una dimensione di eh, carattere prevalentemente economico che avrà un grande ruolo e questo è il rapporto diretto ma soprattutto ci sono altri due aspetti Altri due momenti della guerra importanti. La Germania, come voi sapete, nel <coughs> senso tedesco, esce dalla guerra non sconfitto, non ha perso una sola battaglia. Eppure, la Germania perde la guerra, il che è la fine dell'idea di guerra che c'era stata fino a quel momento. L'idea di guerra che c'era stata fino a quel momento presupponiva che l'elemento risolvito era la battaglia campale finale era la grande battaglia campale che decideva le sorti del conflitto la Germania non perde neanche una battaglia ma perde la terra come mai? È perché la Germania è stata sottoposta a un assedio economico in particolare navale da parte dell'Inghilterra Pertanto la Germania viene piegata Perché non ha più di che alimentarsi, non ha più Le terrate di ferro, di carbone, eccetera, che mi sarebbero state necessarie per, lì, per poter reggere il fronte. La Germania crolla per caduta del fronte interno non solo soldato Francese, inglese e italiano ha calpestato il suo tedesco quando nel novembre del 18 la Germania è obbligata a farlo. Quindi la lezione è questa: non è più necessaria la grande battaglia risolutiva. Eh, un assedio economico può piegare la volontà dell'altro, quindi l'altro può essere piegato non solo con la forza militare, ma anche per costruzione economica. Stesso discorso, in qualche modo, con delle ragianti, riguarderà la Russia, che è l'altro grande esempio. La Russia ha subito una serie di sconfitte militari e è costretta alla resa, sostanzialmente, alla pace di Presidente Tolst, eh, perché non è più in grado di reggere lo scontro militare. Però c'è un aspetto interessante. Da cogliere. La nuova Russia, quella dei soviet, con fra le prime eh, misure che adotta, c'è cioè quella del ripudio dei debiti contratti dalla Russia zarista per alimentare la guerra. Per... E naturalmente, questo potete capire, eh, non è accolto con favore da parte delle potenze. Eh, dell'intesa, francesi e inglesi che quindi sanzionano la Russia espellendola dai mercati finanziari inizierà un assedio finanziario della Russia che durerà 70 anni ininterrottamente e la mancanza di accesso ai mercati finanziari sarà un elemento determinante sul lungo periodo della sconfitta del modello russo che subirà un, da un lato un forte rallentamento del suo sviluppo economico, dall'altro pagherà il suo sviluppo economico in termini umani, particolarmente pesanti, condizioni di lavoro, eh, mortalità sui posti di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora inizia ad affermarsi questa idea. La dimensione economica può in qualche modo fiancheggiare lo sforzo della strategia, non è più solo una strategia volta a obiettivi militari, ma in qualche modo deve integrarsi con la dimensione economica, perché la guerra ormai è guerra industriale, è guerra tecnologica e quindi in qualche modo colpire l'avversario su questo terreno significa metterlo in condizioni Svantaggio. però attenzione la dimensione militare non è più unica ma continua ad essere predominante la seconda guerra mondiale introdurrà ulteriori elementi in questa direzione il primo luogo è ancora più guerra tecnologica ancora più guerra industriale pensate soltanto alla scomparsa totale di un corpo in altri tempi eh, di punta come la cavalleria sostituito dalla arma dei carristi e dall'uso di massa dei carri armati e dell'uso integrato dei carri armati alle aziende. E però già questo eh, obbliga a una scelta, per esempio, in qualche modo eh, la campagna di Russia va in un certo modo perché, perché Hitler all'assalto di Mosca e alla conquista delle città che tradizionalmente erano il palio della guerra preferisce invece far eh, deviare le sue truppe verso il sud per conquistare i pozzi di petrolio del caucaso fondamentali per alimentare la macchina di guerra tedesca quindi già si eh, presenta la dimensione economica con maggiore evidenza e chiarezza non solo c'è un altro elemento la Guerra, la seconda guerra mondiale sarà caratterizzata dalla forte presenza di eserciti irregolari, di eserciti partigiani e l'esperienza della resistenza che in alcuni paesi bloccherà parti importanti del dispositivo militare tedesco. quindi esiste anche una dimensione, in questo caso non economica, ma comunque di conquista della popolazione civile che non è più passivamente spettatrice del conflitto ma ci interviene. Quindi ancora di più la dimensione strategica tende ad ampliarsi e ad acquisire una dimensione più psicologica, politica, ideologica come l'ottenere il consenso della popolazione. La svolta decisiva verrà dopo con la guerra fredda la guerra fredda nasce da una situazione che in realtà la guerra in molti l'avrebbero voluta calda e non fredda se la guerra non sarà calda cioè non arriverà a confronto militare diretto fra l'esercito delle due grandi potenze guardate che anche dove ci saranno scontri in cui una delle due grandi potenze è coinvolta Mai ci sarà un confronto diretto fra i due eserciti. In Corea e in Vietnam ci saranno gli americani, ma i russi si limiteranno a fare distruttori tecnici e a rifornire di armi i loro alleati, ma l'esercito russo non combatterà, viceversa. In Afghanistan c'è l'esercito russo e gli americani fanno da consulenti della Guardia, ma in non interno perché? perché il rischio è quello di una rapida escalation che possa culminare nel conflitto nucleare, un conflitto assolutamente distruttivo È distruttivo non solo per ovviamente per, per sconfitto ma anche per il vincitore l'unica ipotesi di guerra in cui non c'è vincitore questo obbliga a che cosa? da un lato a spingere gli elementi di di conflittualità verso i paesi della periferia del mondo, dove appunto si possono fare confronti indiretti di questo genere. E mai in Europa, in quel periodo in Europa, non si sparano solo proiettile per 40 anni. Fino sì, alle guerre jugoslave in Europa non c'è neanche il minimo incidente militare. Però è, è pur sempre un conflitto. Ad altissima intensità c'è cioè, fra i due blocchi. E come viene eh, affrontato? Viene affrontato con forme di guerra coperta, alimentando per esempio il terrorismo o le guerriglie in casa dell'altro, viene affrontato con l'offensiva culturale, con la propaganda fondamentale, una cosa come la radio Friuliuro, per esempio, è stata essenziale da questo punto di vista. Ma viene affrontato soltanto come confronto economico-tecnologico e quindi in qualche modo è proprio questa impossibilità di sfociare al conflitto aperto che spinge a valorizzare al massimo la dimensione economica-tecnologica del confronto da un lato bisogna esibire una maggiore capacità di sviluppo del proprio paese per poter attrarre altri nella propria orbita e assicurare uno sviluppo una modernizzazione dei paesi cosiddetti arretrati dall'altro occorre avere una tecnologia sempre più sofisticata e guardate bene una tecnologia nella quale il confine tra politico e militare è un confine sempre più labile sempre più sottile Molte ricerche economiche a, per scopi civili serviranno poi in chiave militare, ma anche il contrario. Pensate a molti oggetti di cui voi avete esperienza, avete presente quei giubbotti di lana a vetro, forse ce ne sono ancora un po' in giro, quel materiale estremamente leggero, però molto caldo, molto um, poco traspirante beh, quello viene dalle ricerche spaziali è eh, un materiale che è utilizzato per gli investimenti pensate alle fibre ottiche le fibre ottiche nascono all'inizio come un fatto puramente eh, addirittura l'industria del divertimento, dell'arredamento dopo si capisce la potenzialità e viene immediatamente assorbita all'interno della ricerca militare e quindi poi diventerà la base del nuovo sistema di comunicazione a livello mondiale pensate a internet cosa connessa anche a fibre ottiche poi sostituiti in qualche modo internet nasce come rete militare oggi ci giocate più quanti con internet ma in realtà fino a 25 anni fa era una rete quasi esclusivamente e quindi il confine nella ricerca e sviluppo fra militare ed economico diventa un confine sempre più labile, sempre più meno percepibile. La fungibilità di una particolare tecnologia da un campo dall'altro diventa sempre più facile. Pensate, per esempio, al nucleare: civile i Iraniani si difendono di certo, no, noi non vogliamo fare la nuova atomica, e noi vogliamo usare il nucleare a fini civili. peccato che gli americani rispondano, sì ma guarda, tu poi il passo dal nucleare a fini civili al nucleare per i militari ci metti tre mesi a farlo. E quindi a quel punto tu l'atomica ce l'ha, secondo me già ce l'hanno i ragnani, ma questo. Ecco, tutto questo vi dà l'idea del come la dimensione economica mangi sempre di più terreno rispetto alla dimensione puramente diplomatico-militare. Prima di tutto c'è il problema del controllo della tecnologia e quindi c'è il problema, da un lato, della protezione dei propri segreti di produzione e dall'altro se possibile della violazione del segreto degli altri quindi vedete come già da questo momento la dimensione della guerra economica e la dimensione dell'intelligence dei servizi segreti tendono fatalmente a sovrapporsi. chi è che può tutelare il segreto tecnologico di un'azienda dallo spionaggio se non un servizio segreto che badate bene servizi di debito sono mai di spionaggio sono sempre di controspionaggio. questa è una delle regole fisse nessun servizio di informazione e sicurezza si definirà mai un servizio di spionaggio sono tutti di controspionaggio, quindi e nello stesso tempo però appunto lo spionaggio è da chi può essere fatto se non dai servizi segreti quindi in qualche modo la guerra tecnologica sarà uno degli elementi importanti di questo confronto. e poi c'è un problema che è quello del controllo di alcune aree di produzione alcuni materiali di produzione ad esempio ci sarà l'embargo di alcuni materiali materiali definiti strategici metalli come il tungsteno, il vanadio che sono presenti in natura in quantità piuttosto limitate e prodotti da pochi paesi, durano, diventeranno rapidamente eh, le carte vincenti del confronto e quindi prima di tutto bisogna proteggere le fonti di produzione, quello che per esempio adesso molto di più è in dimensione molto più violenta è rappresentato al problema delle cosiddette terre rare non so se ne avete mai sentito parlare no? Allora, le terre rare sono 17 elementi dei quali 15 sono i cosiddetti lantanidi il tezio, c'è cioè tutta una serie di... che hanno la caratteristica di mantenere un elevato magnetismo anche a temperature molto alte Tradotto in italiano, da quella videocamera alle lampadine a basso consumo, alle pare auriche, ai computer, compresi i computer di bordo delle auto, ai satelliti, sono tutte cose che si fanno, ai telefonini, sono tutte cose che hanno bisogno di questo tipo di materiale che sono oggi sostanzialmente un monopolio di cinesi, che ancora oggi forniscono circa il 90% della produzione mondiale. Esistono riserve in altri posti del mondo, ma i cinesi sono quelli che oltre ad avere la maggior quantità di riserve, circa il 39% si stima nelle terre rare, hanno anche la tecnologia per poterle estrarre e trattare. Sono molto più avanti degli altri. E quindi, come vedete, il problema del controllo su alcune strategici eh, strategiche diventa centrale. E ma non si tratta solo di questo. Quindi devi controllare, se sono in casa devi evitare che gli altri se ne approfittino. Se sono in casa d'altri, devi controllare il governo che in qualche modo ospita sul suo territorio la produzione di questi elementi ma non basta, devi controllare le rotte marittime e eh sì perché le rotte marittime pensate per esempio alla dimensione attuale del problema in Asia il problema si è posto relativamente poco in passato perché l'Asia non aveva centra che ha adesso l'Asia oggi ha questa centralità e si trova ad avere alcuni stretti particolarmente importanti in particolare allo stretto di Malacca che è quello dove c'è la massima concentrazione di Tiretezia quindi c'è il problema anche di proteggere i trasporti poi c'è il problema di proteggere le trasmissioni in qualche modo schermandole rispetto agli altri tutto questo inizia già negli anni 50-60 per esempio nel momento in cui i servizi segreti si sviluppano in particolare caldo a quella che si chiama la UNINT cioè lo spionaggio su fonti umane perciò UNINT sviluppano molto la SIGINT cioè la, lo spionaggio su base tecnologica dei segnali per esempio le intercettazioni eh, telefoniche, eccetera per esempio la, eh, la captazione dei segnali mh, di movimento diciamo, di sottomarini o di eh, cavi di superficie e così via. Quindi inizia a esserci una dimensione che assomma intorno alla dimensione economica: assomma una dimensione eh, di tipo, diciamo, di intelligence di spionaggio e una dimensione. Tecnologica sempre più sofisticata il tutto si integra in un unico sistema ma per farla breve salterò una serie di passaggi veniamo al mondo contemporaneo e al perché oggi siamo in presenza di un fenomeno eh, sconfitto in passato eh, la guerra economica che è una guerra non dichiarata apertamente e di cui non si avvertono tutte le volte i segnali ma ci verremo allora veniamo a un momento particolare di svolta questo movimento si, momento si colloca fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 con la fine dell'Unione Sovietica e l'affermarsi del progetto monopolare americano questo non è soltanto una vittoria di natura militare e non è soltanto un progetto politico è un progetto anche di natura economica anzi per essere più precisi è il momento in cui io finora vi ho parlato di un confronto che avviene sul terreno dell'economia reale vi ho parlato delle materie prime, chimiche, economiche se bisogna controllare io ho parlato di trasporti io ho parlato eh, della dimensione della tecnologia tutto sommato sto parlando di, quando dico queste cose, di economia reale, di qualcosa che si tocca eh? Beh, dalla fine, dalla metà degli anni Ottanta, man mano, c'è una dimensione prevalentemente finanziaria. La dimensione finanziaria prevale su quell'economia. Il controllo del mercato finanziario. Guardate, il mercato finanziario è soltanto questo. Ve la faccio semplice. E scambio di denaro con denaro in forme diverse. Brevemente, eh, lei lo sa cosa deve cambiare anche se è molto giovane. Eh? A, a pratica, sì. si, eh, cos'è? Una forma di debito, è una forma di debito in cui c'è un debitore che eh, certifica eh. di dover dare una certa somma al suo creditore. e Un bond, cos'è? Dico, lo sa. Quindi in realtà il titolo di Stato non c'è un titolo di debito, cioè c'è uno Stato che ha ricevuto i soldi in cambio dei quali dà un titolo e paga degli interessi, esattamente come sono i cambiati. Come vedete si tratta di denaro. E facciamo un altro esempio. Questo cos'è? Eh? Sempre un titolo di debito è un titolo di debito anche questo perché voi siete abituati all'idea che il denaro liquido eh, non è un debito io ce l'ho sì ma ce l'hai perché qualcuno lo ha emesso e in qualche modo lo deve onorare quindi guardate la dimensione debito credito dovunque ci sia denaro c'è una dimensione debito credito e noi non facciamo altro che scambiare forme di denaro di un certo tipo con altre forme di denaro. Ad esempio, sapete cos'è un future? Un future è un contratto che nasce nell'agricoltura. Eh, io vengo in campagna a ottobre, hai appena seminato, eccetera, vedo più o meno la campagna, i rapporti che hai fatto prima, e ti compro il raccolto sulla pianta. Non lo so ancora quanto raccoglierai, però ti do una certa. Ti garantisco che comprerò tutto il raccolto per x euro. Poi, se alla fine dell'anno il raccolto è abbondante, e eh beh, io ci sono andato bene, ci è andato male il contadino, che avrebbe potuto guadagnarci di più, però allo stesso tempo per il contadino è stata un'assicurazione, perché metti che gli veniva una taccia con grandinate, gli suggerono il raccolto e eh, si è messo al sicuro da questo rischio ha pagato e eh, però viceversa se va male il raccolto, il contadino eh, si è messo al sicuro ha realizzato il suo guadagno ci metto io che ho comperato però in qualche modo io l'ho fatto perché speravo di poterci fare i guadagni quindi come vedete il mondo finanziario si basa essenzialmente, è un mercato di aspettative, non è un mercato di beni reali. Può diventare, ma la verità, lo spirito del gioco è l'aspettativa, se io divento questo, hm, che sia una cambiare un'azione, un future, quello che mi pare, eh, a 110. Perché te lo vendo a 110? Vabbè, a meno che non sia costretto a venderlo perché ho bisogno di denaro liquido, ma in condizioni normali io te lo vendo perché la mia previsione è che questo non varrà più 110, varrà 108, 107 domani, avrà una variazione negativa. Tu invece me lo compri perché sei convinto che avrà una variazione positiva cioè lo comprire a 110 perché sei convinto di trovare un fondo a cui lo venderei a 115 il quale a sua volta lo comprerà a 115 nell'aspettativa di poterlo vendere a 120 e quindi o oh, alla fine è un gioco del selino in cui qualcuno si brucia di vita è inevitabile Cioè avete presente quando si dice ho fatto un affare eh? è sempre perché l'altro ha fatto un cattivo affare non esiste la possibilità che i due facciano l'affare uno fa l'affare e l'altro fa un cattivo affare quindi in realtà noi non facciamo altro che scambiare forme di denaro il future è una forma di denaro quando si dice compra oro eh, per essere al sicuro a parte il fatto del sicuro non sei mai perché qualsiasi cosa non ha un prezzo fisso ha un prezzo che può aumentare di più. Cioè, però l'oro può diminuire, ma il valore ce l'ha sempre. Un momento, di che stiamo parlando? Se loro di cui parlo è il l'oro fisico, il bigodino, te lo avvicini perché poi al massimo lo vai a vendere ai oro che te lo pagano a un valore nettamente inferiore. Quello che invece teoricamente viene scambiato alle condizioni migliori, è l'oro finanziario, cioè tu non ricevi il bigottino ricevi una lettera che dice tu hai comperato da me 800 grammi di oro quando ve li chiederai io ti darò 800 grammi di oro in realtà tu non ti chiederai tu venderai quell'obbligazione a un altro cercando di guadagnarci quale a sua volta, come vedete l'oro fisico alla fine può anche non esserci perché continua a andare in giro questo giocattolino e se il debitore, quello che deve dare, fallisce tanto denaro, tanto, cioè tanto oro, tu rimani lo stesso a bagno hai perso tutto quindi anche quando si dice l'oro, attenzione, il l'oro finanziario è il denaro al altari di ogni altra cosa noi non facciamo altro che scambiare un future di eh, grano contro una partita di oro che a sua volta verrà barattata con delle azioni che a loro volta verranno barattate con dei bond, sempre calcolando una cosa: io vendo a uno perché dopo perde valore e compro a uno perché spero che diventi due. Bene, in questa spiegazione estremamente rudimentale, direi quasi della finanza avrete capito una cosa che la risorsa fondamentale nella finanza qual è? è l'informazione allora scrive il mio vecchio amico no, prima vi riporto una frase di un film che probabilmente avrete anche visto eh, il film, ve lo ricordate, è quello in cui c'è questo personaggio che è Gordon se avete presente è Wall Street il quale dice non conosco commodity, non conosco materia prima più importante dell'informazione perché tu in borsa giochi se hai l'informazione giusta quale sarà il prezzo di loro domani mattina? Io lo voglio sapere stasera, non lo voglio sapere domani mattina quando la frittata sarà fatta, lo voglio sapere un giorno prima degli altri per poter decidere se acquistare o prendere. Se lo yen perderà o migliorerà, io lo voglio sapere prima. E quindi, come vedete, tutto il mercato del denaro, che si tratti di monete, che si tratti di azioni, che si tratti di contratti future, che si tratti di debiti, di, di mutui, quello che pare, si basa tutto su una cosa, sulla possibilità di prevedere in tempo utile la variazione positiva o negativa, perché è su quello che uno fa in E quindi già capite... Come la risorsa informativa sia centrale. E le informazioni, chi è che le raccoglie? Beh, sì, certo, gli organi di informazione, i giornali, le televisioni, però, queste sono le informazioni che ci hanno tutti e in quanto tali di scarso valore. Le informazioni, quelle buone, quelle che so soltanto io e non le sa lui sono le informazioni raccolte dai servizi di informazione e sicurezza, detti anche servizi segreti o intelligence. E qui cominciate a capire come la finanziarizzazione del mondo di percapitalismo finanziario nato negli anni 90 è di per sé costitutivamente un elemento agganciato alla dimensione dell'intelligence lo era già all'inizio, lo diventato molto di più nei dieci anni successivi, quando si è affermata la pratica dell'high frequency trading. Sapete cos'è l'high frequency trading? Allora, gli ordini in borsa ormai vengono fatti eh, tramite online praticamente, io compro, vendo azioni e vengono fatti in del rio di tempo molto breve cosa accade? io emetto la vendita di un pacco di azioni della Procter Verde va bene? naturalmente più io vendo che cosa significa che c'è un eccesso di offerta sul mercato e come voi immaginate quando l'offerta sale il prezzo scende per cui io vendo delle azioni. Eh? Il prezzo della Procter Gamble, dell'azione Procter Gamble scenderà. Poi sapete che scherzo faccio? All'ultimo momento, prima che altri possano comprarle, ritiro la mia offerta o semplicemente la, è e accolta la mia offerta da un altro giocatore fittizio che sono sempre io mai mm? nel frattempo il prezzo è diminuito e io acquisto azioni della propria gamble al nuovo prezzo ribassato che ho determinato io ho guardato in tutto questo, non è affatto necessario che io abbia le azioni della propria gamble che devo posso anche vedere lo scoperto, lo sapete c'è una cosa che deve capire il mercato finanziario poi andate al mercato comprate una bottiglia pagate dai la moneta e prendi la bottiglia secondo il nostro principio economico vedere moneta e vendere cammello ecco nella finanza non è così la consegna fisica del titolo avviene a distanza di alcuni giorni allora io posso anche vendere dei titoli che non ho nella speranza di farci guadagnare perché vengono a 10 poi me li procurerò i titoli nei giorni successivi ma me li procurerò a 8 darò quello che deve e mi metterò i due in tasca con il mio guadagno chiaro o naturalmente ci posso anche rimettere perché magari invece eh, l'azione aumenta e lì eh, sono dolore ma comunque oh, questa è la finanza ormai tutto questo che veniva fatto prima dall'elemento umano che decideva acquisto questo vendere non è più fatto dall'elemento umano è fatto da programmi informatici che emettono centinaia di migliaia di eh, offerte nel giro di frazioni di secondo e che acquistano in altrettanto brevemente gli altri che cosa hanno? Hanno uguali programmi che sulla base dell'andamento del mercato registrando che c'è l'internata di vendite della Procter Gamble e naturalmente quei lavazzi affrettano a vendere quelle che hanno e quindi ulteriormente a trascinare il prezzo sul basso oppure viceversa qualcuno compra Tutto questo avviene automaticamente con programmi di acquisto o di vendita dei titoli che agiscono nel giro di frazioni di secondo quindi tenete presente che eh, non c'è il tempo per una decisione eh, ragionata per così dire e una decisione viene presa direttamente dal conflitto allora che cosa succede? un bel giorno di 4 anni fa ci fu eh, all'improvviso vennero messe eh, vendite per un miliardo di azioni della Procter e Gamble. Il prezzo dell'azione Procter e Gamble precipitò ehm, a qualcosa, perse come qualcosa con il 93% del suo valore in una mattinata. Dopodiché viene fuori che in realtà quell'ordine è stato il prodotto dell'errore di un eh, impiegato che alla di 1 milione che aveva battuto tre zeri in più e era stato un milione. La Procter Gang Gamble si riprende, però attenzione, alla fine della giornata aveva perso il 90% del suo lavoro, non aveva ripreso il valore. iniziale. Si è trattato di un errore o qualcuno ci ha fatto un assaluccio. Qui cominciate a capire quanto sia importante controllare questi meccanismi da parte, per esempio, di un servizio segreto che ha la possibilità di spiegare perché voi potete capire che gli algoritmi di questi programmi sono estremamente segreti Cinque anni fa, no, sette anni fa venne arrestato un operatore di borsa a York, in una delle principali credo che fosse una standard del tour, era una spia russa che aveva involato quel programma. E qui cominciate a capire come questa materia interessi e appassioni molto i servizi segreti perché quello significa determinare la fortuna o a contrario la rovina del gruppo industriale, del gruppo finanziario. Come vedete, ancora una volta, la risorsa decisiva qual è? L'informazione. Dove, per informazione, dovete tenere presente il doppio livello: cioè l'informazione strumentale, quella che vi viene dalla rete, dal computer e dai programmi che lavorano rapidamente, rapidamente. In una velocità supersonica, eh, i dati che man mano arrivano. Esiste un'altra dimensione dell'informazione. Di è quella che leggete sui giornali, in televisione, spesso la variazione in prezzo di una cosa è data da una notizia che leggete nei giornali. Inchiesta della Procura della Repubblica sulla IVA di Taranto. Quello vuol dire che il giorno dopo le azioni della IVA di Taranto varranno sicuramente almeno un 20% in meno, perché uno non va a operare una cosa per mettersi in un casino di genere e quindi l'informazione non è soltanto è un errore che si fa spesso: è pensare che l'informazione sia tale solo in entrata. Cioè, che i servizi segreti si limitino a raccogliere informazioni, non è così. Questa è la dimensione se volete difensiva. Ma i servizi segreti emettono anche informazione ed è la dimensione offensiva io voglio, devo comprare l'eni perché il governo ha deciso di privatizzarle? Cioè. qual è il mio interesse? è comprarlo al minor prezzo possibile cosa devo fare? screditare il più possibile l'eni in modo che il suo valore sul mercato scenda. e allora per esempio mettere in giro voci di particolari per esempio, un'inchiesta sul mercato arabo per tangenti pagati da lì: uh, che scandalo. Guardate, ci sono mercati come quello del petrolio quello delle armi, dove le tangenti sono prassi correnti. Nel settore delle armi, senza tangenti, non vengono nemmeno le pistole ad acqua, chiaro? E lo fanno. Quando vedete che c'è uno scandalo per cui eh, la Avusta della Filmeccanica ha pagato una tangente al governo Ibian Cattivi, non si fa così. È semplicemente che c'è qualche altro che può fare un affare, che non è che sicuramente quelli l'hanno pagata la tangente, eh, figurati, come l'hanno pagata tutti gli altri. Quando viene fuori, viene fuori perché c'è un'operazione. Puramente semplice e cominciate a capire ancora di più qual è il ruolo dei servizi in questo perché i servizi sono in grado di fare un'operazione che per esempio è cattura dei documenti necessari per fare più giudiziaria a far sollevare uno scandalo sulla stampa o viceversa sono quelli che trattano il versamento di una tangente a un emigro arabo piuttosto che a un ministro indiano o del davone Ecco, qui già cominciate a capire che cos'è la guerra economica, perché c'è un terreno molto delicato che è quello che sostanzialmente va dal normale scontro sui mercati finanziari a quella che è una vera e propria guerra economica in cui l'obiettivo non è solo e tanto quello di, di fare un guadagno finanziario. Ma è quello per esempio di piegare la resistenza di un paese. E perché? È perché io ho un'operazione in piedi in Ucraina. Eh? E lì devo piegare le resistenze del governo ucraino, che è un debitore. Bene, allora io devo mettere in condizioni di assedio finanziario. Viceversa, gli altri cosa faranno? Tu cattivo vuoi mettere l'Ucraina in quelle condizioni? Bene, ti tagliamo le strade per la vendita del gas. Ecco, qui quello che sta succedendo in Ucraina è una vera e propria guerra, nella quale, se ci fate caso, l'aspetto meno rilevante è quello militare. E qui stiamo parlando, quanto quando una cosa ovviamente sia sempre orribile, ma stiamo parlando di qualche decina di morti. Eh, non arriviamo neanche alle centinaia, il che obiettivamente sul piano di una guerra di tipo militare è venezia, e meno della gente che muore sulle autostrade eh, francesi in un weekend, mm? no? Quello che sta accadendo in Ucraina di principale, un'altra cosa è lo scontro economico fra da un lato. La Russia che tiene l'Ucraina impiccata e la sta spingendo verso il default. Perché? È perché l'Ucraina ha preso molto più gas come i diritti di prelievo di quelli che avrebbero potuto pagare. E viceversa l'Occidente che fiancheggia l'Ucraina che cosa sta cercando? Sta cercando di far fallire il progetto di South Stream, che era quello che avrebbe dovuto collegare il gas russo dal mar Nero. Alla eh, Italia meridionale e poi su fino all'Austria, fino al Tarvisio. In realtà poi eh, il tratto meridionale è stato sostituito dalla TAP, che però non ha quel tipo di portata. Invece il progetto del gasdotto che dovrebbe portare il gas fino al Tarvisio per ora è saldato il Tarvisio e si ferma all'Austria. Ma c'è. Cioè, un disegno politico che è quello di far salire completamente questo progetto e questo sapete che significa? E significa cosa c'è la... tutta una guerra intorno alla faccenda dei prodotti energetici in particolare del gas vi voglio fare un esempio che sta fa capire tante cose anche della politica italiana che di solito si trascura 205 l'emigo eh, le del Qatar, cioè presente il Qatar, dello scrittore vicino che sta eh, vicino alla radio. Il Qatar è, eh, sembra essere uno dei maggiori possessori di riserve di gas. Secondo me, si parla di una palla, si parla di di un 30% delle riserve di gas mondiali, sicuramente sarà molto male. Le del Qatar propone al governo italiano una cosa, scetti guarda, se vedi la carta geografica noi siamo a questa altezza leggermente a sud rispetto al terminale delle Leni, il gasdotto che va dalla Sicilia alla Libia e all'Algeria. Eh, di mezzo, salvo un pezzettino di mar rosso dello stretto di Suez, è tutta sabbia, quindi costa molto sale il gasdotto. facciamo il gasdotto di che passa per l'Arabia Saudita attraverso il Mar Rosso, l'Egitto, la Libia e la Rima. E noi ci agganciamo alla rete europea, guarda l'Italia è importante per due cose, per la Telcom e per Leni, e in particolare il è importante perché ha la SNAM che è l'azienda che ha la rete dei gasdotti. Se voi vi agganciate a un terminale italiano, siete in tutta Europa perché la SAM ha la rete più ramificata di tutti. Arrivare in Sicilia, anzi addirittura arrivare in Libia al terminale significa essere presenti in Polonia, Danimarca, Bretagna tranquillamente. Quindi c'è questa offerta. Ma il governo Berlusconi è in trattative con la Russia, con Putin, dove si sta concludendo appunto l'accordo South Stream. È una trattativa di cui gli americani diranno la lucrosa trattativa del presidente Berlusconi, con Putin, di cui sapete è la grande amicizia. Per cui Berlusconi è a questa offerta e perché? fosse arrivato il gas del Qatar, il prezzo del gas russo sarebbe crollato. Oggi il gas russo è praticamente monopolista in Europa, salvo il pezzettino che viene dalla dall'Algeria e dalla Libia che gestiamo noi. risultato nel 2011 dell'arrivo del Qatar è stato quello che ha dato una paccata di soldi agli insorti libici per abbattere i Gheddafi e mettere far mettere piede inglese e francese in Libia cambiando i rapporti di forza o del tutto occasionalmente eh, ricordo che il governo Letta è caduto il giorno in cui Letta è andato in Qatar a trattare per l'Italia in genere degli affari su quello è caduto quindi attenzione la partita sul gas non esso è anche ma è una partita geopolitica. Per gli americani significa contenere l'espansionismo russo, per gli arabi significa che un certo paese assume un ruolo interamente. Il Qatar è un paese piccolissimo ma con disponibilità finanziarie immense e finanzia, per esempio, i Fratelli Musulmani. Quindi, come vedete, è una realtà estremamente complessa nella quale i principali attori sono i servizi di informazione sicurezza quindi siamo di fronte a un confronto che ha un carattere direttamente non più solo economico e finanziario ma direttamente politico siamo a uno scontro di potenza con una caratteristica rispetto al passato vedete lo scontro militare in linea di massima è è uno scontro aperto, sì. Io posso anche farti un attentato, ma non posso fare una guerra senza farti vedere. Eh, se si monica, guardate gli aerei. Si vedono invece. La guerra economica ha questa caratteristica, è una guerra in larga parte coperta perché? Perché se io manipolo un gioco in borsa, faccio uno scandalo, almeno uno stato di tensione non è detto che io sia individuato immediatamente come quello che ha operato in questa direzione e quindi questo diventa una forma di conflitto non manifesto non aperto ed è una delle ragioni per cui noi, soltanto gli specialisti avvertono che sull'Ucraina si sta giocando una partita che è quella dell'energia Soltanto lo specialista sa che sulla telecom si sta giocando una partita che è quella delle reti di telecomunicazioni del Medio Oriente, perché la telecom ha praticamente il monopolio del Mediterraneo, in particolare dell'area medio orientale, da dove schiocca fino all'altezza della Corea. Eh? E quindi, eh, ora, da un lato questa guerra ha caratteristiche europee e soprattutto si confonde molto con il normale scontro economico finanziario. questo ha un'implicazione e che è un po' particolare nelle guerre coperte non ci sono alleati l'alleato è tale perché un trattato abbiamo firmato che siamo alleati facciamo parte della Nato eh, le nostre tutte partecipano alle esercitazioni in Nato eccetera, eccetera eccetera e in caso di guerra noi dovremmo schierarci con la Nato sì, ma questo è sul tavolo, sotto il tavolo è in alto una partita a calci negli stinchi, che non distingue fra lo stinco del nemico e lo stinco della Lazzaro. Sono tutti nemici Nella guerra coperta nessuno ha alleati, hanno tutti concorrenti. Mm? E questo significa una cosa, significa che allo scontro sulla superficie che tu vedi corrisponde una dimensione sotto la superficie del visibile che non coincide affatto con gli schieramenti che tu hai in mente. Noi siamo alle alleati dell'America, però non siamo in guerra con la Cina, non siamo in guerra con la Russia. Eh sì, però attenzione, noi sotto banco giochiamo con... Gli arabi, il petrolio, e arabi che non sono amici in genere del mondo americano occidentale, e così si sì, giochiamo con i russi, eh, mentre invece gli americani non gradiscono, noi siamo noi, e tanto più i tedeschi che ci mettano con i russi niente male. Negli anni '70 si diceva che l'Italia ha la moglie americana e la araba le mogli, sapete che in genere tendono a tradire pochissimo alla presenza di amanti del proprio marito, per cui la cosa stessa degenera poi in una conflittualità familiare fra me e le ecco, questa è la dimensione della guerra economica che ha molti campi di applicazione esiste la guerra monetaria per esempio in un mondo nel quale avete cancellato il sottostante aureo che denota il valore della moneta era legato alla riserva aurea che è una banca legata. Della... Dal 1971, con la denuncia di accordi in Bretton Woods, praticamente le monete si apprezzano reciprocamente sulla base di una serie di valutazioni. Se in una situazione obiettivamente evidenziale, nella quale il massimo debitore mondiale, gli Stati Uniti, ha una moneta che vale 10 volte quella del massimo creditore mondiale, la Cina, che è il suo creditore. Perché? Perché alla Cina conviene per avere, per fare esportazioni e invece frenare le importazioni, avere una moneta sottoaprezzata. Viceversa l'interesse degli americani qual è? Beh. Siccome gli americani hanno il dollaro per la moneta di riferimento internazionale, quindi loro per, per avere dollari non devono comprare, li devono stampare e quelli vendono gli altri, con il risultato di sparire gli effetti inflattivi fra gli altri. La fregatura è tua mm. che per comprare il petrolio e li chiamano i dollari e così via. L'euro è troppo forte perché? perché conviene alla Germania, la Germania è il paese creditore, ha crediti in euro, non ha interesse a svalutare la moneta dei titoli che possiede. La Germania è vero, questo la ostacola delle esportazioni, però questo è relativo perché i prodotti tedeschi hanno un livello tecnologico tale per cui diciamo, è piuttosto garantita la loro presenza. Viceversa, sono paesi in che non hanno materie prime, quindi una moneta forte gli serve per comprare materie prime a basso costo. Viceversa, questo frega nettamente noi spagnoli, greci e portoghesi, che ci troviamo un debito in euro molto alto che non possiamo sfruttare. Ecco, vedete come intorno alla moneta c'è un conflitto molto forte che, per esempio, oppone anche alleati, cioè noi e i tedeschi. In teoria saremmo alleati nella NATO e nell'Unione Europea, nella quale condividiamo la stessa moneta, e però c'è un'evidente guerra tra noi tedeschi da questo punto di vista. Poi c'è la dimensione più generale dei mercati finanziari, poi c'è la dimensione dello spionaggio tecnologico. Allora, chi dice Giacomo Civetta Botto? la guerra economica racchia un elevato numero di tecniche di analisi indagini azione ed una metodologia che oggi come in accademia viene definita multidisciplinare ora questa cosa è multidisciplinare e tradizioso rispetto a questo ambiente di sette economia direi diritto scienza politica geografia filosofia sociolinguistica semantica sono alcune scienze che possono contribuire a quella che non può e non deve essere definita come una scienza. La guerra economica, per la geopolitica delle origini, costituisce uno strumento per il vissere politico ed economico, che deve operare in contesti di conflittualità economica e nello stesso tempo deve scegliere quali strumenti adottare Cioè, io vi ho detto una cosa, centrale è il ruolo dei servizi di informazione e sicurezza. E qual è il campo? in cui servizi la nuova frontiera dell'intelligence qualità sono le cosiddette scienze cognitive. Logica, psicologia, neuroscienze, eh, matematica, sono tutte scienze cognitive, sociolinguistiche, eccetera, che sono il nucleo, il nocciolo della materia. A rispetto a tutti, un di premesse di quel tipo di gioco di guerra economica, ora cosa voglio dire? avviando delle conclusioni, di quanto ho parlato già tantissimo. Ecco, cosa voglio dire? Su questo, io vi ho fatto una cosa base molto elementare. Un mio amico Cervetto Gagliano avrebbe fatto una cosa molto più raffinata e molto più particolareggiata. Per esempio, vi avrebbe parlato delle finissime analisi in questo senso dello stato maggiore francese che è quello che da vent'anni eh, in vantaggio con tutti gli altri ha sviluppato particolare attenzione su questo tema io ho preferito probabilmente calcolando la novità di questi temi per, per gli studenti di storia tenerli su un livello diciamo più divulgativo più base che però deve servire a farvi capire una cosa: come il mondo stia cambiando e come noi dobbiamo alzare il passo per raggiungerlo. Guardate, voi siete con più studenti di storia e si spera che almeno alcuni di voi finiranno a non scrivere qualche opera di storia. Di fare qualcosa si spera, eh? Beh, guardate la storia che scriverete voi o che insegnerete se se ci sarà ancora una scuola, se non sarà crollato tutto nel frattempo, non sarà più una storia che voi avete studiato, non dico che noi, vabbè, notte gli intenti. Eh, la storia che voi avete studiato al liceo eh, sarà una cosa molto remota nei metodi, negli argomenti. Ad esempio, la dimensione dell'intelligence sarà una dimensione molto importante per ricostruire la storia per più del Novecento e in particolare in quest'ultima Fase, la comparsa di una forma di guerra totalmente nuova, come la guerra economica, intendiamoci guerra economica nel senso dato c'è sempre stata, la guerra de, delle dogani fra Italia e Francia, seguita all'occupazione francese della Tunisia, eh, per cui venne colpito in particolare il mercato del vino italiano, sì, è una cosa che c'è stata già nel XIX secolo, ma stiamo parlando di episodi diciamo, circoscritti, di limitato valore economico e di valore strategico molto prossimo allo zero, o comunque a valori molto bassi. Oggi invece, siamo in presenza di qualcosa che è centrale nello scontro che ha una valenza direttamente politica perché investe i in disegni di potenza e stiamo parlando, dico, stiamo parlando di qualcosa che ha valori molto maggiori del passato stiamo parlando di qualcosa che ha una caratteristica inedita della guerra coperta, che risolve antichi paradigmi la diplomazia, certo che c'era una diplomazia coperta anche nell'Ottocento, eh, ma era un'altra cosa rispetto a quello che oggi è una guerra coperta. Quindi io spero che questo vi serva perlomeno come stimolo, come curiosità a capire una dimensione che non è presente nel vostro corso di studi eh, usuale ma che probabilmente dovrà essere presente molto di più nella ricerca storica e nel disegnamento della storia di qui ai prossimi 15-20 anni. Grazie.